Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamite Fix e Marco007 e, e Stefano E oggi c'è questo tizio qua che non so come è finito in casa nostra Cioè che poi non è casa mia Così <ride> ci ha rubato il coso Ci ha rubato l'ingresso Adesso eh. è suo E niente giocherà anche lui eh, giocherà annun Annunciati Aggiungici Pre più eh. <ride> Ecco Ma Scegli il personaggio che vuoi puoi anche usare Kirby se vuoi Vabbè quando lo devo usare Kirby blu! Ah giusto, lui è il giocatore 3, io ah, allora, Kirby blu. Allora metti Kirby blu. Perché anche perché siamo ci... nella nervosa. Chiediti se vuoi. Ah, mi raccomando, ah, lo... no. dovete ascoltare le mie indicazioni però, perché sennò no c'è confusione. No! Sì, invece, se non Marco io ti sono dentro le quinte. Quindi adesso. Come hai fatto prima? Comunque prima mi hai ucciso dentro le quarte. Perché Aspetta. ho cambiato direzione? Mio la quel gioco! No! Io non ho Perfetto, lottatore! Mm, prenditi il ghiaccio se vuoi! Ecco, andiamo! Devo imparare a... Marco, Marcola, smetti di uccidere tutti! Come vedete io sono il più pro del tutto! Ma non è vero! Ah, bala! Che Un attimo! Non so niente. Vieni, vieni! Venite sopra di me! Ah, sì! Allora! No, no, devi togliere l'aria però. Eh. Salta sopra di noi. Salta sopra di me. Premi una o mezz'aria se voli Ok. okay. Premi a. Tieni premuto. Premi a! Al mio tre dovete lasciare. 3, 2, 1. Ok, niente di te. Vedi, <ride> ti porto io con me, e Stefano. Ah, ci serve il ghiaccio e il fuoco tra poco. Ma come si fa ad attaccare? Con uno. Tu però puoi ancora. puoi solo mangiare per il momento. Lui non dà la vita, SPISP! Mi prendo ghiaccio, dai. Ingoia, premi giù. Perfetto. Ah, Adesso, se vuoi puoi vedere l'indicazione. Cioè i comandi. Se ti serve. Ora ci serve il fuoco. Sto portando stella. Perfetto, prima sfera d'energia ah è vero questo è, un, è il primo corso di Kirby video di Kirby non rifatto ah no, no, volevo lottare lo sto portando Marco sei morto mio cannone vabbè, ok no oh. oh. riprendi Kirby perché... No, che cosa sto facendo? eh no dopo metanite ti io? o metanite. metanite? metanite o metanite? Okay. no mio! Tanto con Kirby puoi essere anche l'abilità di me no. Anche se veramente devi essere prima una e poi l'altra Vieni, ti do un bacino, così ti chiudo Vieni qua, anche tu, vieni qua <ride> Visto perché hai facciato il Waddle d Appunto Perfetto, corri, corri tantissimo Vieni in modo ucciso Ah, non io vieni. sono l'unico che ha bisogno di vita Vieni, Stefan, no, no, ha bisogno di vita eh, Grazie, tu no? è morto Perfetto, allora. Vabbè. Mi raccomando anche eh, che se muori consumi le vite, perché qua sono condivise tipo Mario Fred. Allora, eh, non cliccate nulla adesso. Far lui. Fa Faccio il io. Eh? Ho detto di non cliccare, manco. <ride> che adesso non succede niente, ma poi.. Moriremo. State attenti ai vostri amici indesiderati. No! Al contrario! Via. Dall'altra parte, per farlo. Perfetto. Perfetto, sì. Yeah, yeah. <ride> ecco. <ride> Lui <ride> non è morto! Lui non è morto! Vai. Parliamo. Eh sì, siamo tornati. E <ride> eh niente. Stiamo facendo queste robe a casa. Può essere una specie di puzzle ma neanche tanto Non morire. Sì, non ti preoccupare. Ah sì, è vero, qua si va e adesso il cibo qui a te niente. Ah, no? lo sai che prima hai chiamato Moneta Stella all'ingranaggio? Mm, off camera. No, oh, vabbè, chi se ne fucker Off camera, quindi niente figura. Lo sai che mi sa che ne hai fatto per tutto il video? No, ho detto spera di energia. Eh. Acqua! Eeeh, l'unica! L'unica abilità che non è tornata prima, però è tornata in Game Star Runways. L'unica abilità che passa... Uh, urla, urla. Allora, adesso mi dovete coprire. Tu la smetti di morire nelle spine. <ride> perché qui si può fare tanta roba. Venite qui. Duro. Perfetto. Non <ride> l'abbiamo baciato tutti e due. No, Ho sbagliato. Ah. no. è <ride> no. Ma perché? <ride> Gaff. Che schifo, adesso c'è pure un mini boss. Vai, andate. Eh. Vai, oh, lo... Uccidete i ah. mini boss. Oddio! Un attimo, ora! Poi ho! Oh. Poi Mia! Oh, no, delizioso. Ok, in adesso possiamo fare un duello. Se vuoi. Perfetto, e questa abilità serviva a prendere la fusta? Che a sua volta serve a prendere quello? <ride> Ci siamo baciati uno e ho l'altro Perfetto Tutto qui, non serviva niente di utile la bifra del boss Ok, finisce il livello Adesso devi premere due quando, quando il corso si illumina. Ecco Hai visto? No yeah, Ho vinto uno, io. due sette <ride> <ride> oh, oh, my my three. Three. Ovviamente io ho vinto tipo tutto perché ho fatto, ho fatto una vita <ride> e 1. Non si può rifare stelle! Non si può rifare! No, possiamo rifarlo, ma non lo rifaremo. Andiamo! Cosa? Non ho capito? Ma sì. no, che cosa fai? Che cosa che cosa è successo? Non ho capito. Vai, andiamo. Che cacchio fai? Yeah. Guarda questa mossa della fusta. Sì. Posso essere Kirby? Se vuoi, eh sì, tu puoi cambiarlo quando vuoi, io devo fare a chi Ti premuto sì. meno Oh, aspetta eh Il no. mio ghiaccio La smetti di, di fregarmi tutto eh eh. Squadra Kirby all'attacco. tappa sì, io mi sono mi il capo così. Lo vedo, io sono il capo dei Kirby Coro Voglio un'abilità ninja dammi subito, è un ordine, io sono il capo dei kitab. Lo so che c'è una cosa. No. Io lo so fare senza. Sakura! Sakura Blasa! Perfetto! Sakurai blast! Prendi, prendi l'ama, tizio! La mia abilità forse. Oh, tizio! Puoi prendi, prendi l'ama! Stefano! No! Aviarlo! Oh mio dio! Cioè hai fatto una strage Perfetto La sai usare l'ama? No vero No Chi vuole cibo? Cibo Qui cibo cibo Comunque il video dopo questo È un altro let's play Yeah Non abbiamo completato niente, Nessuno dei let's play Aspetta Non entrate non è... No. Stefano Volevo saltare No tu non volevi fare Volevo niente saltare. Per saltare si usa due Adesso Adesso non vi azzardate a entrare Abbiamo ripreso A registrare Guarda qui come fa un veronino Sguardi intensi intensi tua! mi ripeti! ah no non è un ingranaggio possiamo andare? <ride> prendiamo queste stelle cosa? ah! che è? che è? sei arrivato a Ah! oh mio dio Prendi fuoco e tienilo, per piacere. Vieni un pasticcino. Vieni un pasticcino, dimmi. Dallo Stefano. Accendi, grazie. <ride> Cosa fai? Vuoi accenderlo. Ok, andiate. Andate? Andiate, andiate. andiate, signori. Voglio un po' di pasta. Dopo. Pasta al tonno? No, sono vegetariano. E il tonno è un vegetale. Oh, non lo sapevo. No, ti stavo prendendo in giro. Addio. Ah. Perfetto, tenete meno fermo. Beh, easy. No, il mio ninja preferito. Venite, cibo. Cibo. Cibo bevante, muori. E ah. il mio bacio. Tu sei sano. No. Non hai bisogno di... Di, di approvazione e eh, io bisogna posso si sì, sì, si sì, entra sono entrato io si sì, si sì, entra uh, uh parlare di neve della vita chi cosa parla di neve della vita? adesso lo scoprirai ah uh, intanto scarpone scarpone aia. della morte <ride> qualcuno vuole ghiaccio o no? Bene. perché c'è attenzione io voglio chi una scarpa gigante via ho calpestato una cosa sopra di me, mio cibo. Aria, ah, mio cibo, ho detto. Ok, <ride> che... vai che si scarica! Dammi lo scarpone, esci, premi! No, non andare quello scarpone! Premi... Io so che. Di no, io prendi uno, No, c'è di sicuro un altro! No, bisogna tornare indietro prima. Non è vero! Sì! Ma c'è un altro, di sicuro! Ora no, io guardo lì, ok. State sprecando tutte le vite, eh? sai? Sì, Ma E chi ce ne, ne prende? Si, sì, che poi facciamo un game over appena muoio io una volta, che capita Capito? Eh, capito Veramente quella volta che sei morto è stato solo una coincidenza Che era l'ultima vita Coso, ti puoi levare davanti, io devo stare avanti. Non sono io Vieni qua Non serve che lo chiami Coso I'm a water Ah giusto, Coso è Marco, non si Chi vuole cibo? Io! Non ho No! Eh, però non avevo detto che già l'altro scarpone! L'altro se lo può prendere quando qui Non più! Perfetto! Che è inutile lo scarpone! Levatevi! Ah! No! <ride> Levatevi! Su! Oh, so, torzi avanti! Non è cosa lui! Io sono cosa Lo oh, so, però mi andava di chiamarsi coso! Perfetto! Se vi nevate magari, tutte e due, non solo coso, non so nemmeno chi è il vero coso. Mm, no, io sono un coso. Vi slurpo tutte! Quella palla di neve non dà ghiaccio. Lo so, l'ho aspirata per slurpare. E adesso palla di neve No, lo voglio anch'io! Stone! Stone. Lo, come lo faccio ad avere? Presi oh, il tizio là Ma anche Cibo Ah è vero tu non puoi averlo Quel cibo Quel cibo No eh Bene <ride> No eh Prendi quello Prendi stone ah! Perfetto Rispetto a che il pistol questa animazione là. Addio roccia, siete sbagliati No Come si fa Io non ah, so oh, Io me ne vado così vi salvo I ragni che in questo gioco non danno nessuna abilità Veramente nessun gioco dà un'abilità tranne... Che vi Eh Ma poi facciamo gli spoiler se parliamo di un gioco che è uscito però non ce l'abbiamo E che pure nella demo... nella demo... Attenzione nelle, che lì nei, si muore sicuro, ah, voi, voi avete perso l'abilità semplicemente E quella casa qui serviva la l'abilità Mio cibo? No voglio. Voi cibo? Sì. Mia spada Vai voi scegliete le vostre abilità No io volevo spada! E prendi spada? Chi di spada ferisce di spada pesca? Morisce! Non morisce! Yeah, Link! 3, 2, 1, 3, 2, 1, la madonna! Ok, siete pronti, team di io lo mettiamo so. che Mo è il mega spadaccino. no E eh, niente! E eh, eh, no, è super bonito! Super Supo mio mio mm. delicious super Martellone! Martellone. super fan. Martellone che schifo vuol dire, dire martellino Kirby martellino <ride> yeah. no sto scherzando non basta invece si sì, basta oh vieni qui Cibo! No. Condividi cibo no condividi ho detto condividi. No. no condividi con me a lui sì e baciami a ah. la ah. che baciami e scorcia come cosa vieni qui ti bacio io e anche io gli obesi si baciano <ride> sono gli obesi <ride> e adesso Kirby martello colorato in oh questa scena io sono morto uh, martellando il nulla uh -huh. oh mio dio dead super humble Paolo! Un po' di dopodomani! E oggi è sette! Buon compleanno Paolo! Ma resta ancora un sospetto, ma chi è Paolo? Non lo scopriremo <ride> ma mai! Noi un giorno lo invitiamo! Ma e le facciamo fare un compleanno! Visto che abbiamo invitato Stefano, Stef, Steve, come vuoi che ti chiama? Stefano! Steve Intensifies! Oh, no, adesso spartello la vita qua. No, no, no. Distrutto e schiacciato Kirby. No, Dove me. Oh cavolo. E mo come facciamo? Torniamo no. indietro. No, non voglio tornare da super. Non super si bordo. può tornare indietro. Vedo quanto ti odio. Andiamo avanti. Non l'ho fatto apposta. Beh, lo rifacciamo. Ah. Tutto il video. Ah. Rifacciamo il livello. Ok, siamo tornati in questo punto perché sì, perché ci sono le scarpe e voglio uccidermi. Aspetta, vieni qua. Ah, Marco. Sì? No, non è avanti. Marco, Ma vieni qua. No, Marco. non c'è nulla. No, Io non mi mangiare vedere. la vita. No, bene. Cosa c'è? Ok, lo sapevo, vabbè, tieni. La puoi togliere tu, eh. Magnatela. Ci, ci si vede? No, non l'avrà nessuno. E adesso <ride> non fuggirai Muore pam Perfetto E ora sono sopravvissuto io Bene qui ho sbagliato Ops martellino. martellino Martellino Non muore e pam Perso sì. E adesso la posso togliere tranquillamente Perché wow. cioè, è Voglio martellino No. Non la puoi prendere Perfetto, adesso la dimensione oscura degli oggetti, in questo caso le chiavi. Addio Stefano, sei quasi morto. Addio. Cosa devi togliere? Mi non distrae. è identico la prova degli oggetti di io, io me la ricordo perfettamente, era così. No, non era così per niente. Era identica. Stefano, cosa fai? La cacca. Ma lo sai che adesso siamo morti? No, morti. siamo qua, siamo qua. Ok. Stefano, non fare scemate. Tu si Lascia le chiavi! Sì. Stefano! Tieni! Dai sì. la, a lui! Dai la dynamite! Eh, Eni, Stefano! Fai qualcosa! Kirby! It's a è <ride> una meme! Non si dice meme, si dice meme! Sì, però in inglese si dice meme. It's a Ma! Vai, aspira tutto! sputa muo muoviti perché in alto è per distruggere l'altro guarda non devi non devi distruggere l'altro devi distruggere l'altro tu prendi gli oggetti io, io faccio strada no, muoviti poi ti faccio vedere io come si aiutano le persone ti faccio vedere io il supporto vero No, ma ok. Ma io sono fuori morto. Non ci credo! Vabbè, li prendo io le vai? Così, così se muoio io. Poi posso rinascere tranquillamente. E gli oggetti no, però. che senso gli oggetti, no? gli oggetti no? Gli oggetti possono rinascere. Sì, ma nel punto dove li hai presi. Vabbè. Vabbè, tanto siamo qui. Oh, alleluia. Ninja! Anzi sai una cosa, preferisco questa. Ok Finalmente dopo lunghi anni ce l'abbiamo fatta E abbiamo, abbiamo registrato Oh elettro In questo caso Cioè se proprio me lo dici così E poi è tipo ghiaccio mm -hmm. Sì come l'altro Perché? Oh che, che, che fai? Perché mi hai preso? Non posso prendere elettro adesso Smetti di cercare di aspirarmi la smetti! No! Puttami! Era proprio quello il mio intento, se no no! Mia gloria! Nooo! Mi... Ah, no. Ce l'ho quasi! Ho finito! Qua, sì. Ma io mi sta... Perfetto, Buon. adesso... Ho... Venite a prendere il coso! Cosa? Ah, sì! Vabbè, tanto mai finito! Ma allora? la vita si salva oh, cioè voi non immaginate off camera che bestemmie cioè non potete immaginare ok quanta rabbia cioè il video filato ora vedi quanto è durato Stefano non lo so non mi interessa e leggi squadra minuti. 34 minuti più o meno cioè 35, 35. minuti ma si può, veramente? Abbiamo fatto ma solo un po' video. Solo un po' di abbiamo fatto. Su? Facciamo no, ma non è quello. Il problema non è quello. Il problema è che poi uh, c'è. non, non c'è abbastanza memoria per fare tutto. Ci, <ride> dobbiamo, ci dobbiamo sbrigare. Adesso, questo livello è infame. Come dare resto tutto. Ma è tutto il gioco non tutto però molti molti tratti molti livelli sono molti tratti e livelli sono molto importanti pensavo di essere te oh, fuori molti tratti della personalità di questo livello sono importanti che cacchio stai a dire questo fuori dove cacchio stai lancia prendete bene adesso andiamo su casa no non lo prendo tu andiamo in Finlandia a casa Finlandia fin a te no Stefano però e eh, scusa perché sei andato per un incontro ah è vero io devo cambiare ah è vero ci serve lancia per ora uso Waddle Dee dopo uso Metamite io adesso uso Metamite aspetti di esatto. inseguirmi stupido pesce mi fatto perdere tutta la vita! Ok, pensavo di essere... d'intraccio in alcune scene che mi sono messo così Così devo fastidiare la telecamera No! Che ne so? Perché ti dovresti mettere lì? Fuga fuga fuga E fuga. prima mi ero messo lì tanto io non posso perdere la vita. Cibo! Non lo prendere, muoviti, vieni qua! No, no, no Fuga fuga fuga Perché fuga, devi fuga. fare sto rumore? A uno di vita vado a ordine. No, no, vedi. vedi che ci sono stati casi in cui ne avevo nemmeno. Cibo, vieni qui. Vieni qui anche tu, muoviti qua subito. No. Hai visto che sei? Ora qua. devi essere. tu devi essere qualcun altro perché io devo essere metanite. Ok. E prendi pure su Metanite, no, non ho visto mai tu. Ah no, non si può si può mettere metanite no, in sì. no eh, mi ricordavo tipo che si potevano mettere di diversi colori però no mi ricordo. no quello è Kirby Star Allies che si possono avere più pizzi dello stesso tipo tipo io ho visto un video bello eh, di tanti colori di metanite che vede. cosa? vabbè lasciamo stare vieni qua Kirby Blu? Baciami E adesso fuga tattica Oddio Potevi anche pararlo il corpo Come? Ecco qua, adesso sono immortale Oddio Aspettate Fuoco mi serve Perché hai preso tu? Dammi subito tutto E tu dammi il cibo No, non c'è nessun cibo okay, Aspettate, perché... il cristallo lo devo tenere io Quindi non lo prendete perché tra poco si rompe Quindi Stefano quale, quale parte della frase Non lo prendete Non ti è chiara Lascialo subito Lascialo Ste Si sta rompendo Muoviti Stefano No ragione Non possiamo passare Corri Porco schifo Muoviti No, okay. no Ma funziona Muoviti no. No, non funziona. no no No No No No No No No siamo tornati dopo aver rifatto il livello. Vabbè, io no, io perché ho zero di vita. E finalmente l'abbiamo fatto. Non ti corso. puoi più riprendere. Ah, sì, ti puoi in riprendere. Con metà vita. Ok, adesso lama che serve tanto. Ma certo lama per... si può usare più? Mio... Sott'acqua no. Provaci. Non si può, ma. Se te lo dico, le, le abbiamo già detto quali sono le abilità che si possono usare. Eh, voglio... Sarebbe logico usare il l'ana. E Invece no, aspetta. Togliti da lì. No, devo caricare per forza. No. Guarda no, dall'altra parte. No. Così. Non mi è successo. Perfetto. Vado io, eh. Fermi. Perché che... Che bisogna fare questo. Aspetta. Se carichi non ti, non ti va, non ti viene. Grazie a Italia, no. Perfetto, e anche la terza sfera l'abbiamo presa. Oh, queste ultime parti stanno diventando veramente stressanti. <ride> eh, <magari>. Soprattutto Kirby. Soprattutto Kirby. Adesso ci dovrebbe essere il boss dopo le murine. Oddio no. Yeah. Grazie. Io Grazie. Io posso volare. Cioè posso fluttuare nell'acqua. No. Ops. No, no, no. Mia bomba. Ci. Vai. Uh, vado io. Sì. Lo sai che qua serve. Vai. No. Clicca il pulsante. Ah, si sì, è vero. Serve qualcuno che mi guidi. Non ti deve guidare. Vabbè, no. dobbiamo riprendere la bomba. Lascio io, eh. Bisogna usare qualche abilità, tipo. la Vai, clicca Cliccalo! Non devi farlo in modo stupido, mm. lo devi fare e basta. No! Perché? No. Non lo so, ma io ho zero di vita. Vai! muoviti! ok! no! clicca clicca clicca di nuovo vai vai vai! vai. pulsante! smetti di cliccarlo! perchè più, più, più, più lo clicchi... più lo clicchi più... è peggio lo sai che puoi respawnare appunto Abbiamo già qui ah. Aspetta Aspetta eh. E vatti Lancia non, non parlavo di Waddle Dee Waddle Dee l'anica eh. Aspetta mm. ah. Sì grazie per avermi fatto perdere tempo Let's go <ride> La erba eh ah, è, vabbè è sprecato. Ah, è vero, è un boss. Galvaros. Chi la, la, boss. Prende? la prende? La Io Rosa. ovviamente. Qui prendevi lancia cioè, per qualche strano motivo. Ci sono. Aspettate. Sì, dovete... Questo si dovrebbe fare con la vita... E infatti, quello che stavo cercando di fare. Ok, l'ultima moneta stella... Cioè... Oh, sei io? L'ultima sfera di energia. Uh, io volo così perché è figo. andiamo mm. Macro. <ride> Macchio. Mm. Alleluia. Abbiamo finito il livello 3! Ma lo squadra! Uh. Tutti lo stesso! <ride> Io però ovviamente ho fatto più di tutti di cose! <ride> di qualsiasi cosa. Mm. Se chiedete di cosa. Yeeey! Yeah, yeah, 4 4 Abbiamo vite. visto tre vite. Oh, almeno quello. Ok, adesso livello 4, sì, livello 5 e poi boss. Poco più di tre quarti d'ora. Un attimo! Dimmi che il livello 5 è il boss. No. L'avevo avevo detto, livello oh, 5 no, no, il boss. Adesso... Non possiamo interno. dividerlo in più parti? No. Sì, no. Aspetta. Questo è tutto di tagli, Marco, non capisci? Ecco, è sì, livello controcorrente. Con... Vai. Cammina controcorrente, appunto. Perché c'è un segreto... Attenzione adesso, eh... Che eh, poi c'è una cosa. Camminate controcorrente. Adesso non c'è. E eh, vabbè, dopo... Mio elettro. Vabbè. Mi dispiace. Perché non me vado fatto prendere? Come mi dispiace? Ma sei stupido! Ma stai controcorrente! Lo sai che elettro serviva? Lo sai che se vai tu non cambia niente, devo andare io! L'ho presa? Beh, e allora? Perfetto, adesso. Ma che c'entra elettro ma? Perché elettro mi fa la. da barriera. Sai com'è? Così divento praticamente immortale. Vabbè, ma mica serve per qualcosa di importante. No, per ma io... In... Serve per essere... No, ma se io sono immortale... Aspetta che voglio un, un attimo l'acqua. Sì, buona. Eh, Aspettate qui un secondo, grazie. No. Che cosa fai? Vabbè. Oh, non lo so, io stavo qua. Perché mi continuate a uccidere l'acqua? Ah, vabbè. Ci sono persone per questo lo fanno in cinque minuti. Tutto il mondo no. Tutto il gioco sì. <ride> Grazie, cibo Cammina più veloce. Schiappa. Oh, la gara con la scimmia, attenzione. Uh, me la ricordavo. Maratonete. Suicida. <ride> Vai, ti porto io, però sei un po' pesante. Chi <ride> è <ride> pesante? Tanto. Acqua che spari tu pesa 2 kg in meno no. di te de del dedo io libero i nemici devi io... essere davvero stile sì infatti. in meno nemmeno la scimmia è così stupida aspetta è proprio la scimmia che li libera aspetta voglio fare una cosa no. perché non quando si riconoscimento allora uuu uh. Meno male che mo' non c'è metanite <ride> Metanite ha la fobia <ride> E palla di neve Tu vuoi prendere l'acqua? Sì. Eh, sì Non la prenderai perché io ti prendo prima. <ride> Go, facciamo un odio. Non, non Voglio Voglio essere lento. Oppure questo episodio lo possiamo chiamare Bullying glaciale Sì, sì, non ci interessano le tue stupide ricompere. Una stella! Ehi hey, Kirby, come mm, fanno ad esserci le stelle qua? Mm, non farmi queste domande, capito, Josh? Ah, cos'è? Che cos flutua. <susurra> <susurra> e poi ci sono dei tizi morti. 50 minuti. <susurra> Quanto cavolo dobbiamo oh. dovete tagliare per questo? Sì, ma, ma tanto tanto, eh. Vai, tu devi, devi liberarmi la strada. Attenzione a non morire qua, Quindi eh. Niente è molto lento. Ok? Joho. Qua le, le mega eh, la spazzolina. La maga spazzolina. Non è maga spazzolina, è mega spazzolina. Non è più. Devi a prendere la vita tu. Go, hai fallo, fallo, fallo, viti. Beh, vai, vai! No! Cosa? Vai. Meno male! Aspetta! Aspetta, adesso! Muoviti, cosa fai? <ride> Tanto si ferma il tempo quando ci baciamo <ride> <E> Almeno quello Ehi <ride> hey, Kindle de, de, di chi sei fidanzato? Beh, di Kirby giallo, Kirby di Blue, Kirby, Blue, Kirby, Kirby verde, rosa, Kid... Guadaldeen, Kirby verde, Meta <ride> Insomma, ma che diavolo sei? Sono Kindle De! de, de. <ride> E poi chiedi un... Ah, tipo... Uh, Guadaldi. Di chi sei fidanzato? Kirby uh, blu, Kirby, Kirby verde, Kirby rosa... Kirby... Kirby... Rosa Kirby, è già... Kirby. Vabbè, Kirby giallo, Guadaldi, Mellanai, <ride> fidanzato con se stesso. Sì, sono un po' egoista alle volte. Uh. Uh, sì, la super supercore... Preferisco il mio amore con, con quello degli altri. Mm. Ops Ops Attenzione. bombe Un attimo. Cosa fa? No, no, no, no, no, no hai capito? Ok. Va a oh. mangiare. Oh. La Mia gloria. Non ci adeva mi dovrebbe togliere la vita, però invece Sì, eh, infatti fa molti meno danno di quello vicino. Oh, e cosa? io sono qui <ride> sto obesone che, che cade dal cielo non scherzate con l'obesità è una grave malattia non è una malattia per chi ne vede no per chi per, per, per cos'è obesità? chi ne vede è in forma si sì, in forma rotonda <ride> ok ho vinto come al solito 143 Wow, sono le 7 e un quarto Vi ci rendete conto? No E Stiamo a quasi un'ora di registrazione Fermiamo sto video No Dobbiamo finirlo Non ce ne può fregare di meno Magolor Stanze delle abilità non le usa nessuno Tranne che per portarsi via le abilità Da portare a casa Quindi le porta a casa se stesso abilità king da comprare a caso <ride> oh no la lì sì. cosa si sì, ti levi da sopra chi l'ha presa la chiave? nessuno se questo si levasse <ride> ti togli oh finalmente quindi sono i fantasmi di guadoldi che ho mangiato si sì, Smash Kirch eh, cioè questo può mangiare voluto si di... eh, sì, lo so Poveri Wotel. Che cosa hanno fatto di male per finire nella pancia di Devi? Invece è stata buona esperienza per chi vede. Sea. Che lì può mangiare. No! Prendi l'ancio. Idiota, idiota baffuta. Un attimo, devo cambiare personaggio. Mm. Quando vede. Vi... Comunque non serve l'ancia. Come faccio a togliermi l'abilità? o almeno. Idiota. Idiotoso. deodorante il deodorante! <ride> Sei un deodorante che puzza! Cioè, che razza di, di deodorante? Ops! Deodorante! La mia abilità! Lo sai che ci serviva il coso? Anzi no, prendi King Dedede! Vai! Kind of dedè spacca! Urk de Muoviti! Urk de Che cambio, vai! ste Muoviti! Oh, finalmente! No, sono io. Vai, vola. Chi viete è utile a qualcosa. Chi viete è felice. Smettetela. Addio. What? What? Cosa? Ha cambiato personaggio. Ah, è bello che si scemo. Perché? Che <ride> scemo. No! Io. sono stigma, non sono io. Io sono un mio, però. ve l'ho già detto che ho preso un paio no. nuovo di occhiali. Sì, l'hai detto nell'ultimo video. Oh, oh, oh. Di super ex di suplex Mario. Di cui c'era Stefano. L'ospita sorpresa. No, vai giù, vai giù! Giù Ma sei stupido! Cosa dici Ma che ne sapevo io! Adesso cosa.. Cioè, dobbiamo tornare a lì! Eh, vabbè. Magari te lo ricordi pure tu. Su, cosa fa? Bisogna tornare indietro. Perché? Ah, ecco. Evatemi. Perché sempre io? Dai. perché il cannone si gira ogni volta che spara si gira la testa quale testa uh, dice il cannone. attenzione a questi scarfi perché quando prendete Ma le chiavi scaracca quando prendete le, quando prendete le chiavi così qui si arrabbiamo assai ho sono gli scarfistra sono gli scaracca sono gli scarapaccia <ride> la cucaraccia la cucaraccia la cucaraccia levatevi dalle scatole dalle scatole dagli scarfi sei contento adesso autocombustione overpower ho ucciso mio nonno che è morto <ride> mi spieghi che, che significa sta frase ho ucciso un quadro di fantasma Ah. <ride> se lo dici tu io non è che ci credo tanto però se ce lo dici tu adesso tu mi devi far strada perché devi vedere dove stanno le buche cioè lo so dove stanno le buche perché si vede posso sprecare una vita? no, ti ammazzo mia torcia mia contro vai, andate avanti su io voglio che morite voi al massimo io non devo morire, capito? cioè guarda io potrei farlo anche con l'abilità che ho infatti lo faccio Vai. no volevo prendere la candela aspettate basta non andare non lo sai che non serviva potevo prendere ghiaccio e farlo da se E eh, vabbè la sere la sere la sere A quanto pare, a quanto sere E a quanto mele la no, le mele fanno schifo. Bu bene, devi capire. È vero? No! Maledetti sì. a voi che dovete sempre farmi saltare! Ok. No, no, ok, nulla! Ok, un bel niente! Ok, Ma la un io la torcia! No, la prendo io! Ma così non muori! Non tu ti aspetta di farmi saltare! Perfetto, chi? Levati. Dammi la chiave! Lancia! Stefano! Stefano! Bastava lanciarla! Così ci hai fatto perdere prima! Perché non volevi lasciare quella maledetta chiave! Anzi, non la chiave, il cristallo! Che peggio ancora. Muoviti! Cioè, Volevo capire se era giusto. Ma... Colpa tua. Ora faccio mia, io, apro io. Ha ha ha. Io stavo facendo una capriola. Oh, finalmente facciamo il boss che sarà difficilissimo! Come? si sì, la oh, oh. 173, oh. le ore che ci stiamo mettendo per fare sto video. Quasi un'ora, un un yeah. Quasi oh. un ora. 59 minuti e 59 secondi, quasi un'ora! Boss! Boss, dopo il boss basta! Esatto. Eh, è ovvio, finisce il mondo, finisce l'episodio. Non ti preoccupare che l'episodio al massimo durerà mezz'ora, non un'ora. Abbiamo fatto un bordello di tagli, Un piccolo bordo di tagli? Io prendo questo, non so voi. Aspetta eh. un secondo, aspetta, quale abilità qual aveva il contrattacco? Bastone. No. Bastone anche. Cioè. No, no, no! In questo gioco. Perché lo chiamano un mega colpo dell'onda? Se, se si capisce veramente che... che... No, mi sa che c'avevo ninja. Onda energetica, ecco. Aspetta oh no. che c'era il contrattacco. Energetico! Per non fare il spoiler su Dragon Ball. Ecco. Parate contrattacco. Premi uno quando pari un attacco. Premi uno quando subisci un attacco. Ok, prendo ninja. Il ninja contro spoiler gorilla. Un gorilla peloso. Guarda quel fifone che sta più dietro di tutti. Oh mio dio non ho le ha le pupille! Uccidetelo! Nessun animale c'ha le pupille, si sì, ce le ha però, sono enormi! Quanto è bello sprecare! Io, io ho pagato ognuno di questi un euro! <ride> no, la mia abilità! Zitto! Fuga! Fuga! Fuga! Uh. Oh mio dio! ma lui la l'abilità ninja, cioè aia lui è l'ottatore eh ma perché si? sui muri! ma che ti lotti uga! no! perfetto adesso Cos è... cosa adesso... hai fatto? adesso è diventato... oh oh super Dai. saiyan aspetta mm. attacco cosa? super saiyan! Non so voi È vero No, la mia abilità no. Comunque, io vi dico solo una cosa Ok, siamo tornati dopo questa breve pausa Aia ah, yeah. <ride> Nemmeno un po' Prefissima ah, Aia, dove sono? Aia ah, yeah. Porca Non dire, però l'acqua sono morto ma come si fa ad aggrapparsi su di ah. si deve attaccarsi semplicemente ma dillo che sei scemo e adesso distruzione dai volevo... un attimo facciamolo così Uff, no pensavo l'avessi ucciso io col fiato non si può ah <ride>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 Cazzo che non ci appartiene. Copyright oh. <ride> Fermo! Non ti muovere sempre, che fai rumore! Perere! <ride> Anche a me che non ti aiuta di fare così! E sono io quello che. Fanno. Silenzio! Che ci manca, ci solo, manca? La, solo la vela ci manca! Oppure la prua, non lo so. Il ce l'hai chiamata! Notà. Adesso ho di nuovo la prua, manca solo un pezzo! La vela! Sono naufragato, però ti ho incontrato, quindi adesso sono felice Mongolor, Mongoloid! Adesso vogliamo farvi eh, vedere un easter egg. Aspetta! Oh! Non mi rubare la vita! Che easter egg! P quando si parla troppo con Marvel. Guarda! Vivo. Kirby, per favore, sbrigati e torna al lavoro. No, dico, sul serio. Ecco qui, stiamo iniziando a scocciare mamma. Sei un grande eroe, no? Dovresti, Dovresti essere perché contento perché... di darmi una mano? No, io ti voglio rompere le scatole. <ride> Kirby, sono contento che ti piaccia parlare con me, ma... <ride> <ride> <Volta> no, <una> mia! <ride> Vuoi dei pianeta pop? Amatevi prenderla con... con calma, eh? No, sono solo io che sono rompiscata. <ride> Kirby, per favore, sei uno stupido! <ride> Continua a scocciarlo! Kirby, basta! Insomma! Basta, dai! Aspetta, non aspetta! Mi stai scocciando Ok, basta. Tutta questa parte è tagliata! No! no. Non è tagliata! Non è vero! Va bene, basta, dai! Sei uno stupido, io ti ammazzico tutto Ti ammazzi. Perfetto, quindi nella prossima parte di Star Kirby Superstar Ultra Noi faremo le frittelle al forno No, le frittelle Perché indovinate un po' Frontiere e Adesso vediamo un attimino i nomi B D S M F B. <ride> e poi c'è A L B, A S No, aspetta Basta. Oh, senti. Aspetta, B A S D, perché io la D la leggo così. Ah, basta. Quindi ci rivediamo <ride> alla prossima parte. Addio. <ride>